Il con i musei sembrerebbe banale ma non lo è nella maniera più assoluta. Assolutamente no, perché eh, negli ultimi tempi, e questa è una cosa che ognuno di noi avrà verificato personalmente, eh, i turisti che si recano nelle aree cosiddette balneari, eh, prima o poi si stancano anche di andare soltanto al mare, e quindi hanno la necessità di recarsi in luoghi particolarmente interessanti. Del resto... Eh, stiamo parlando soprattutto di una provincia, quella di Salerno, che è connotata dalla, ehm, eh, dalla presenza di ben due siti UNESCO inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità come paesaggi culturali, che vuol dire che in effetti non è soltanto la bellezza dei luoghi, ma c'è qualcosa in più e qualcosa in più lo troviamo nel Cilento, nel Vallo di Diano e nella costiera maffitana. Io però faccio difficoltà a pensare che al di fuori di questi due siti non ci sia qualcosa di interessante. Basti vedere altre aree della provincia di Salerno che non sono inserite nelle liste dell'UNESCO che sono altrettanto interessanti sotto il profilo eh, culturale. Dovete fare de... un esempio ecco, di questi percorsi mm. fuori fuoricircuito? Certamente, diciamo fuori circuito come per esempio la Valle del Sele, basti pensare a Buccino, alla Villa d'Ayala Valva e non so, a tutta la Valle del Sele, insomma, eh, quindi è una cosa abbastanza interessante. Ovviamente eh, la, eh, il fatto che in questo periodo, ma eh, soprattutto negli ultimi anni, in questi periodi di, di vacanza, il Natale, la Pasqua e anche il Ferragosto, ci siano dei siti aperti e quindi alla pubblica fruizione, è un fatto importante perché dà la possibilità eh, non soltanto ai turisti di visitare dei musei e dei siti archeologici che sono particolarmente interessanti ma soprattutto al contorno di questi luoghi di vivere attraverso la presenza del, dei beni culturali quindi faccio un esempio anche eh, non so, le, gli esercizi commerciali che si trovano nei pressi dei monumenti ma non soltanto gli esercizi commerciali ma anche i, i, i luoghi dove si vendono prodotti tipici o addirittura abbigliamento o altro che hanno ovviamente un vantaggio per la presenza poi dei full provincia di Salerno che non sono inserite nelle liste dell'UNESCO che sono altrettanto interessanti sotto il profilo eh, culturale. Dovete fare del... un esempio ecco, di questi percorsi mm. fuori circuito. Certamente, così. diciamo fuori circuito come per esempio la Valle del Sele, basti pensare a Buccino, alla villa di Valva e non so, a tutta la Valle del Sele, insomma eh, quindi una cosa abbastanza interessante.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 che hanno ovviamente un vantaggio per la presenza poi dei flussi turistici che si verificano. È chiaro che a noi la cosa che interessa di più è quella di presentare un'immagine della, della provincia di Salerno e soprattutto del lavoro che facciamo noi eh, giornaliermente per eh, confermare che questo territorio ha una grandissima valenza culturale e che quindi merita di essere visitato non soltanto per le bellezze eh, estetiche che siamo abituati a, a vedere ma soprattutto per le implicazioni di carattere culturale. C'è poi la mostra ritorno al Cilento, che è stata presentata qualche settimana fa, che ha avuto già un discreto successo, anche perché è solo una parte di quello che si potrebbe fare. Sì, in effetti la mostra non qualche tempo fa è stata inaugurata il 18 maggio, abbiamo avuto la fortuna di avere una proroga fino al 31 agosto, perché si doveva chiudere il, 30, il 18 luglio. Questo anche in effetti abbiamo cercato di con, con l'appoggio e l'idea la, diciamo, e il parere del, del direttore Zucotrigel, con le diocesi di Teggiano e Vallorea Lucania e dell'associazione Centro Studi Previtali, quindi di avere, dare una proroga alla mostra per far sì che, presso il museo ci fosse un um, ulteriore aumento e presenza di turismo, visto che a luglio ci sono state circa 50.000 presenze. La mostra fa parte poi di un circuito di tutto il museo, quindi di tutta la visita con un biglietto unico, per cui la proroga ci permetterà forse di raggiungere anche le 100.000 presenze. Per una realtà artistica eh, importante, perché giusto per due minuti, un secondo, praticamente eh, le opere messe in, in evidenza e mostra, sono opere inedite, solo un paio, sconosciute, il San Filadelfo e la, la, la Cassetta in Embriaci, tutto il resto è sconosciuto, in realtà sono posti ancora da evidenziare, da rilevare con molta eh, diciamo, eh, insistenza e quindi questa è un'occasione per noi per portare avanti un discorso proprio di promozione e valorizzazione del territorio occidentale. Grazie.